Torna domenica il campionato di Formula 1 e infatti in programma il Gran Premio d'Europa in Inghilterra e precisamente sul circuito di Donington. In prima. Porco pre... oh, Dio! In prima sessione, vaffanculo Germano, vaffanculo, vatte fanculo. Andiamo sulla fo... andiamo qui sul corto o cominciamo tutto da capo. Buonasera, iniziamo con il calcio e naturalmente con il Verona. Ancora una La società Emiliana, se dovesse riscattare la comproprietà di Bonora potrebbe eh, tornare a Verona, Dio porco, che mi son confuso, la Madonna poverina di Dio. Era bella questa che andando in de. Eh, fuori, eh. No io, no, io non riesco a capire niente, mi vedo, mi vedo immagini di qua, di là, mi non capisco più niente. Se me lo puoi vedere anche di qua? Eh no, ma mi, mi vedo già, mi guarda che mi vedo già. Io mi vedo già qua. Sì, mi vedo qua, questo qua mi vedo io. Sì, quello lì che ho di fronte. Non questo qui, sulla sinistra, quello là. Ah, ho un casino che non capisco più niente, mi sti monitor. Eh, adesso riesco, riesco a orientarmi un momentino, se no prima non sapevo più dove guardare. Così, dai, così, dai. Sì, dai. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. andiamo vado è però invitato all'esco una punizione per un pallone di caristi su il pallone sulla sinistra di Gregori per fortuna va fuori al dodicesimo bellissima azione impostata da Matteo Pagani il terzino ruba palla a centrocampo arriva a filo limite, cerca il tiro, ma il suo tiro è ancora a lato. Al tredunesimo, dà da Calitti sulla destra, cross, è ancora parata l'Italia a testa. Al 42 è Pagani, che cerca di inserirsi su una punizione battuta da Prince, esce ancora il portiere del bar. E al 46 a tempo ormai scaduto, Piovanelli colpisce clamorosamente l'incrocio di pali con questo tiro. Del verona, prima del fischio finale. Anche in fase difensiva loro allora, mi diciamo, dei morti dal punto di vista delle velocità. Infatti, quando abbiamo fatto volta in fondo, non dico che siamo andati quasi sempre bene, però c'erano le opportunità per poter concretizzare più. E adesso, adesso, come dice il presidente Mario Fiorretto, meglio rimanere uniti, non traumatizzare troppo per questa sconfitta. E poi non bisogna dimenticare che la palla Attenzione! Ma cosa c'è del sud? Tavolo, di eh, no, tanno, sul tavolo. No, no, il termine si vede. No, non si vede. Certo. Grazie per averci seguito con attenzione e eh. si invade. Arrivederci.